No, godete Violetta. Sentite I squali Gli squali stanno arrivando. Gli squali stanno arrivando. Grazie, Jack Picche Gli squali stanno arrivando. Aspettate, gli squali stanno arrivando. Gli squali stanno arrivando. Ma senti quanto è più rilassante.